Anticipazioni Beautiful americane, Liam scopre il tradimento di Steffi?. Beautiful anticipazioni puntate americane, Liam scopre il tradimento di Steffi e Bill. Momenti difficili a Beautiful per Liam e Steffi?. Nelle puntate americane il giovane Spencer ha scoperto del tradimento della moglie. La figlia di Ridge è stata infatti a letto con il suocero Bill. Subito dopo è rimasta incinta ma è dovuta ricorrere al test del DNA per capire chi è il padre del bambino in arrivo. Liam, alloscuro di tutto, ha chiesto delucidazioni sul motivo della richiesta del test e inizialmente pensava ad un tradimento di Steffi con il fratello Viat. Con il quale la ragazza è stata sposata qualche tempo fa. Scoprire però della notte di passione tra Steffi e Bill è stato devastante per Liam, che mai avrebbe immaginato un risvolto del genere. Liam è deluso e disgustato dalla situazione. Appena appresa della notizia del tradimento di Steffi e Bill, Liam Spencer si reca dal padre per l'ennesimo confronto, scontro. I due, infatti, sono in lite da mesi, dopo che Dollar Bill ha provato ad uccidere Sally Spectra per appropriarsi del grattacielo della Spectra Fashion. Liam lascia Steffi per colpa di Bill Spencer?. Il gesto di Bill, al limite della pazzia, non è piaciuto a Liam, che ha fatto in modo di togliere la Spencer Publications al padre. L'uomo, che ha nel frattempo divorziato da Brooke, ha cercato un modo per vendicarsi del figlio e ha così sedotto la nuora Steffi. L'ultima, gelosa dell'intesa sempre più crescente tra Liam e Sally, ha ceduto alle avance di Bill. Il matrimonio tra Steffi e Liam a Beautiful è dunque finito? Non è ancora detta l'ultima parola, i due stanno per avere un bambino e potrebbero restare insieme per il bene del piccolo. Il ritorno di Opel Logan a Los Angeles. Ma nuovi problemi si profilano all'orizzonte per Steffi e Liam, Opel Logan sta per tornare in città. La figlia di Brooke ha deciso di lasciare Milano, la città nella quale si è rifugiata dopo che ha perso il figlio che aspettava dall'ex marito Viat. La ragazza approfitterà della situazione per tornare tra le braccia di Liam?.